e ecco mi dice un pochino come sei arrivata a quelli che abbiamo chiamato mi pare negli interventi è brutto che dico mi pare <ride>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 No? perché poi si diventa rigidi, il familiare eh, ne risente e quindi anche questo era un altro modo per eh, interrompere quel tipo di risposte che era ribattere controbattere, argomentare controargomentare e poi ci aprire una prospettiva positiva che è proprio il, eh, come dire, il bravo in più al giorno che di poter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 Sì, è quello che riesco certo è chiaro. molto. Tu, tu hai una capacità ripeto, di, di chiarezza estrema, tra dal libro, ma anche da quello che, che fai, gli interventi che fai. Um, mi ricordo quando siamo andati a Berlino a presentare, la prima presentazione l'abbiamo fatta a Berlino, non, non in Italia, e, e c'era un bel po' di gente, mi ricordo... Con molto piacere, l'estrema chiarezza che veniva. Io quando ti sento parlare imparo, eh, quindi prenderei appunti. Ehm, senti, ti, ti chiedo una cosa in proposito, um, che apre un pochino, una, una parentesi, però, eh, in realtà rientro su questo discorso, perché partendo proprio dall'evitare evitare ogni tipo di, ogni tentativo di convincimento, questo... Um,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 Mi dispiace, hai ragione che ti infastidisco così, mi dispiace, non vorrei, ma te E questo crea una vicinanza emotiva eh, che è diversa da quello che poteva essere l'autoritarismo dell'educazione dell de, de, di due secoli fa o dell'altro secolo, no? di dire: ah è così ma ti deve anche piacere. No, vediamo questa nuance, so, piacerti